per iniziare la per iniziare cari amiche ed amici la live è iniziata ancora una volta mi si appanna il visore e come vedete il vostro santen chan nei panni del reverendo santen cian cappellano medico addirittura addirittura con lo stetoscopio perché qualsiasi cosa qualsiasi cosa eh, uno le pulsazioni del cuore come bisogna stare protetti no le pulsazioni del cuore la respirazione le pulsazioni cardiache allora io c'ho lo stetoscopio mi ascolto, mi ascolto il cuore per vedere, per vedere, cari amiche ed amici, come sto. E intanto faccio questa live. Adesso stiamo, eh, l'ultima live l'ho fatta il 15 agosto, al Ferragosto. Adesso stiamo a 21, quindi sei giorni dopo, eh, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 venerdì domani e sabato hai capito cari amiche ed amici nel nome del padre del figlio dello spirito santus eh, dio te benedica io te benedico te absolvo dagli peccati tuoi allora faccio questa live perché ho del tempo e speriamo che non si tagli come l'altra volta ve lo ricordate che l'altra volta si è tagliata la live ve lo ricordate e, e adesso fammi cambiare lo stetoscopio lo stetoscopio per un rosario non sia mai che quelli che studiano decenni di medicina sprecano il loro tempo perché basta una preghiera basta una preghiera per, per sanare la gente è incredibile eh? e voi che mi dite poi di più la medicina o poi di più la religione voi a chi vi affidereste per questo covid 19 io mi ricordo eh, quando papa papa bergoglio ha pregato nell'omelia dell'angelus non so che cos'era la piazza vuota la piazza e stava solo lui e tutti a dire che tristezza però non dicono la stessa cosa che tristezza quando la piazza è piena e invece bisognerebbe dire che tristezza quando la piazza è piena vediamo un po Cari amiche ed amici, è vero. Ciao, Lady Kruger, come va? Sto bene, Lady Kruger. E te come stai, Lady Kruger? Vediamo di poter rispondere. allora sì sì dai alti e bassi mi raccomando buon fine settimana grazie lady kruger della tua gentile compagnia aggiungi moderatore ecco Lady kruger è un moderatore del tuo della tua chat strano che non è apparsa la chiavetta però ti ho nominato ergo te lo nomino moderatore o moderatore adesso siamo in tre che bellezza che bellezza e non so chi siano le altre due persone ma ho ricevuto solo un like ho ricevuto solo un like, allora avevo aperto perché si fosse, eh, prego, Lady Kruger. Poi, se vorrai eh, diventare amministratrice del mio canale, mi dovrai dare magari nel privato di Instagram eh, il tuo Gmail, se hai il canale con un Gmail, perché in questo modo. E io ti posso nominare amministratrice e tu potrai fare le live le differite cioè le premier e caricare video eh, sul mio canale in modo da conquistarti anche il mio pubblico allora dicevo ho cominciato parlando con la mascherina eh, perché l'ultimo video che ho fatto il 15 aprile a ferragosto no è per Perdon, il 15 agosto ho fatto l'ultimo video <ride> a ferragosto eh, parto dicendo il 15 aprile eh, sei giorni fa a ferragosto ho fatto l'ultimo video fuori casa che indossavo lo schermo lo schermo ogni tanto ci sono rumori nella casa non so io sono vestito da esorcista ci saranno i fantasmi e eh, la mascherina e le situazioni non sono cambiate perché per me altri due anni due anni che il vaccino non esce ciao freddy krueger ciao come va buon fine settimana freddy krueger eh, vediamo un po ecco qua aggiungi moderatore freddy krueger e moderatore quindi potete mettere link come stai freddy krueger spero bene potete mettere i, i link dei vostri video dei vostri canali qua si può fare spam a me a, a me non dispiace per niente e quindi pubblicizzate i vostri canali qua ho voluto fare come il nostro amico che lui fa dei, dei programmi che andate a cercare questi video che poi io metto anche nel mio canale di youtube questi video questo in particolare lui ne fa molti per sponsorizzare i canali degli altri e se tu sei presente nella chat eh, lui ti mette anche la miniatura e quindi fa vedere in diretta ecco qua il video l'ultimo video dove io ho partecipato e adesso infatti lo voglio mettere in community voglio mettere in community eh, tutto il video poi in community ciò anche altri video tutto questo per appoggiarci per esempio La mia amica regenia mi ha fatto questo video e io condivido con tutte e tutti voi perché adesso lei è una mia amministratrice del canale quindi potrà regenia caricare i video eh, che farà sul mio canale o le live le premier adesso metto questo video di eh, eh, ho partecipato oggi e vediamo un po che vi ho dato già il link ecco qua si appare ecco qua cresciamo insieme bene bene bene e poi eh, eh, c'è ecco c'è anche di eh, costantino ru costantino ru adesso io non ho il link Vabbè, vi do non l'ultima live perché lui è andato in vacanze, mi sembra in Sardegna. Vi do il penul la penultima live che c'ho il link perché sì, altrimenti dovrei andarlo a cercare il link. E quindi eh, vi do l'ultimo il penultimo, il penultimo video di Costantino Ru, che se voi partecipate alla sua live anche vi vi fa pubblicità quindi sono contento che voi siete adesso in 5 niente di meno che in cinque i fantastici 5, che poi per me eh, quello più fortunato era quello che si allungava vi lascio immaginare il perché quello invisibile e non lo potevano trovare mi sembra che era la donna invisibile poi c'è uno che diventava di fuoco non lo avvicinava a nessuno c'era quello che era diventato una roccia e... o i fantastici 4 com'era i fantastici 4 camperisti il nonno ciao come va buonasera e buon fine settimana allora dicevo per me quello più fortunato dei fantastici 4 è quello che si allunga perché perché quello che è diventato di roccia era troppo rigido Questo collare romano cattolico eh, dà un po' fastidio. Quel, la donna invisibile non la trovava nessuno. Eh, quello che diventava di fuoco era inavvicinabile. Invece quello che si stirava dava invidia persino a John Holmes. Non so se mi spiego perché se si stirava. Ecco qua, quindi a che mi è servito leggere i fumetti da bambino? 50 anni dopo sto parlando così. Leggere i fumetti fa male. E che dire, che faccio questo video perché ho occasione di farlo, speriamo che non si tagli come la live precedente e poi perché voglio pubblicizzare tutti quanti voi soltanto che a differenza di Costantino Orru e... Di eh, come si chiama, Giuseppe Flaco Montefiore, io che sono proprio in, in tema di sponsorizzazione, un principiante in erba, anche se non fumo, quindi non sono un principiante come Bob Marley. Non mi fraintendiate, ma io non so mettere le miniature, non, non so manovrare un editore. Avete presente? Che si può con Canva o con altri fare la diretta e allo stesso tempo editare perché non me ne intendo io, infatti, non Nintendo. Io ho avuto Commodore 64, Amiga 500, Atari 2006 e in television. Mister Fantastic si allunga, ecco. E lui era il più fortunato di tutti i Fantastici 4. No, quindi eh, si allungava da tutte le parti. Lo chiappare di qua si allungava di là, lo, lo acchiappare di là si allungava di qua. E... <ride> Mi sembra che questa diretta ci avrà un alto contenuto intellettuale allora un messaggio che vi mando è questo amiche ed amici se sul mio canale non trovate nuovi video commentate tutti i miei vecchi video che io ricambio ugualmente infatti io credo che i video più creativi che ho fatto senza ombra di dubbio quelli con più estro passano dal 2013 al 2015 16 poi inizio a essere meno creativo e lo dico a mio sfavore magari ma andate a riguardarvi eh, non vi consiglio i video più visti per avere più visual ma andate a riguardarvi i primi anni che sono sperimentali sono Ragazzi, c'è una haters nel mio canale ha detto che sono grassa, ha, ha, ha, ha. io poi. Ha, ha, ha, ha. Ma tu digli che è una povera sciocca Lady Kruger. Beh, ognuno c'ha il fisico che ha, ognuno ha le proporzioni che ha. E se lei è secca si chiamerà stecchino per ossa, non so, ma veramente che fastidio gli dà. Se tu c'hai qualche chilo più di lei, eh, capito. <laughs> Faceva invidia a John Holmes: Mister Fantastic, Roney. Wonderlus: hello, there friend, how are you? I'm fine to have you here. barbara e basta racconta la di kruger, kruger. si sì, hai fatto bene a bloccarla anche se io ho imparato in un primo tempo bloccavo gli haters filtravo i commenti ma ho avuto una uh, mangiatrice di pizze all'ananas una vaiana che ma in un video mi ha prodotto più di 180 visualizzazioni e 180 commentari perché mi odiava ma lo sapete che i like i dislike i commenti positivi o negativi per youtube valgono lo stesso infatti dovrebbero mettere solo un bottone togliere like e dislike e mettere reaction perché i dislike valgono come i like io una volta ho ricevuto così tanti dislike che il, il trend del mio canale è aumentato quindi avere un uh, hater è meglio che avere a volte un amico che non ti segue perché l'eter non sa che cavolo fare tutto il giorno e tutto il giorno ti spamma ti mette messaggi cattivi e siccome non può mettere più di un dislike a video ti mette tanti dislike in tanti video allora aumenta le reaction ai tuoi video per esempio volete guardare chi è la mangiatrice della pizza all'ananas che mi ha scocciato per un anno intero perché si diceva amica mia eh, amica mia eh, eh, quando gli conveniva perché usava l'hashtag in instagram ma poi non ha ricavato dei benefici ha iniziato a, a odiarmi e, e adesso vediamo se la trovo perché sta in history del mio canale Sta in story vediamo un po che io ho messo un sacco di foto e... e così mamma mia quanto materiale Ah, ecco, ecco qua vediamo un po vi do vi do questi che un mio amico ha salvato e non, in un, non stanno in un canale mio quindi non è per farmi pubblicità ma un mio amico un mio contatto ha salvato questi video Andatevi a vedere questa povera Vaiana eh, mangia pizza all'ananas. Purtroppo sembra che qualcuno da, da bambino l'ha voluta strozzare perché parla con una voce da papera. Non si capisce niente di quello che dice, ma sprizza cattiveria da tutti i pori. Ecco qua vi lascio i, i suoi video comunque trovate anche nella mia community nella mia nello spazio il terzo è una sponsorizzazione che mi ha fatto perché all'inizio nei miei video diceva che io facevo dei video molto belli e poi siccome l'associarsi a me non gli ha portato nulla ha iniziato a dire che io facevo dei video brutti che tanto non li capiva nessuno perché erano in italiano Ah, sei, sei alto 1,83, caro Freddy Krueger. Sei più alto di me, io sono 1,73, 1,74. No, ma io mi riferivo non all'altezza del corpo che Mister Fantastic dei Fantastici 4 avrebbe fatto impallidire persino John, John Holmes. Non so se sai chi è stato, eh, nel senso che si alzava ma non necessariamente in verticale tizi e... le passioni sono le prerogative delle sofferenze infatti questa persona questa hawaiana sembra disturbata se voi guardate questi questi video dove io avevo detto in un video che a mia madre era successo un incidente che era caduta e che si era spezzato un braccio e lei mi dice delle cose cattive proprio come non so che si sente insultata a lei e poi che che lei non ha ottenuto in youtube le visualizzazioni che voleva ottenere adesso io non so eh, qual è il suo canale trovarlo ma lei ha cancellato molti video in un suo in uno dei suoi tanti canali di YouTube perché aveva più di mille con due o tre visualizzazioni ciascuno e 28 iscritti e mi veniva a insultare a me, Ronnie Wonder, lost whistle, a ah, the, the sound of the musical instrument. Is uh, Fine, really. um, e quindi voglio dire, eh, questa persona anche mi aveva detto, questa mangiatrice di pizze all'ananas, che gli avevano cancellato molti profili di Instagram. E adesso comprendo perché faceva stalking. E cosa vuoi pretendere che, che ti succeda se fai stalking? Veramente pazzesco ragazzi è pace, pazzesco ma ciò 7 8 persone che mi seguono ciao paolo baron perdonami se non ti ho visto subito e eh, allora ti faccio eh, amministratore moderatore della chat paolo baron eh, come stai spero bene buon fine di settimana paolo baron faccio anche amministratore della chat il nostro amico roney wanderlust you are eh, chat moderator eh, roney wanderlust tizi jaguar ciao tizi jaguar eh, scusa se non ti ho salutato prima vediamo un po ti aggiungo come moderatore faccio tutti i moderatori e, e quindi adesso eh, magari qualcuno se ne sarà andato perché non l'ho salutato in tempo eh, però, eh, che, e mi dispiace, però, che pensare che ci poche persone, non ne ho una cinquantina, ma io vi faccio moderatore della chat perché così potete. Eh, Ciao, zio Spider-Man zio spider man zio spider man prego, ciao come stai ti faccio moderatore della chat dicevo vi aggiungo come moderatori della chat in questo modo voi se volete mettere il link dei vostri video e se volete mettere qualsiasi cosa con il link lo potete fare come ho fatto io quindi se avete un video perché il titolo di questa live è come quelle di giuseppe flaco montefiore o costantino ru cresci con noi su youtube live sant'Enchan 21 agosto 2020 capito quindi eh, che oggi che stanotte poi potete già mettere un commentario sul mi raccomando per farvi più popolarità fra di voi mettete un commentario quando quando sarà finita la live o anche adesso io intanto esco da facebook dove ho un account vi faccio vedere la conte di facebook perché perché se no c'è internet lento allora non, non posso stare ecco qua comunque basta che cercate in internet eh, san Tenciani, vi saltano tutti tutti i profili che ho wordpress instagram vimeo dell'emotion vediamo un po io prima non mi sono riuscito a collegare dal computer in, eh, in eh, instagram non riuscivo a fare l'accesso da, da instagram allora mi raccomando fate bravi bambini mettete tutti e le brave bambine mettete tutti i link eh, in questa chat io non so fra quanto potrò chiudere o dovrò chiudere intanto vediamo un po se posso riuscire a entrare sembra di sì adesso mi piglia ecco potete mandarmi i messaggi in privato se volete diventare amministratori del mio canale il vostro canale deve avere accesso con un gmail perché altrimenti non funziona mi mandate il vostro gmail e io vi invito a essere amministratori del mio canale allora vediamo ho ricevuto un messaggio c'è un, uh, un contatto di instagram che che è, purtroppo è perseguitato da un utente e che ogni tanto dice ma sei tu quell'utente io gli dico di no piuttosto spero che tu non te la sia presa per quello che ti scrissi su youtube a proposito di tua madre l'ho detto per avvertirti niente di più poi è brutto ah ma allora io l'ho capito eh, chi sei te lo dicevo io che l'infingardo teneva amicizie pure nel mondo della Fino io spero di no, che non sia. Se no, qui ci sta uno fregato, quello so, mi e io ho capito chi, chi è questo utente di Instagram. Vabbè, e adesso gli rispondo. No. Non. La. so. No. Sì, Ma dir dor da mi video come sti e non me lo ricordo più ecco qua eh, eh, per, mi dice di tua madre l'ho detto per avere per avvertirti niente di più è brutto rimanere soli evidentemente questa persona ha sofferto di solitudine eh, non so devo andare a vedere se eh, scusate che faccio questo in diretta e eh, Contiene iscritti cerca. Ed evidentemente questa persona è rimasta sola e dunque si è aggiunto qualcun altro ultimamente, anche se non riesco a vederlo. Eh, le passioni sono le prerogative della sofferenza Hai ragione ragionissima eh, tanta ragione santen ti ho dato amicizia instagram a ah, bene grazie vediamo un po ecco qua e te la ricambio ecco qua perché per fortuna si può accedere da da instagram dal computer e niente poi qua c'è c'è sempre un messaggio che non riesco a trovare a identificare e... no guarda eh, no, non riesco non riesco a trovare quel Ah, poi c'era una questa pace che siccome ha dato retta alla mangiatrice di pizza lavaiana mi ha detto non ti seguo più ritengo che tu non sia sincero metto in dubbio la storia della caduta di tua madre hai dato del meschino a chi non condivide i tuoi video ed effettivamente ti consigliava eh, eccetera eccetera eh, vabbè eh gabriella eh, fai quello che vuoi eh, non hai visto il video che lei mi ha fatto a me eh, quindi come ti metti in cui poi dici ah, a me non me ne frega ah, non me ne frega niente eh, mi dici del litigio che c'è stato tra di voi e eh, quindi gabriella che compri la pace sta in pace tanto ha detto che non mi segui più quindi eh, qua sto vedendo dei commentari, eh, ma io, ma io come utente, ma io come utente ce l'avevo quasi, mi, mi sembra che, che si è cancellato. che ha cambiato nome però ce l'ho ce l'ho in mente chi chi può essere chi può essere e adesso esco per avere più tempo di per avere più tempo di più più tempo anche di di, di reazione del computer in internet esco da Esco da Facebook. Non vi ho dato non so se vi ho dato il link di Facebook. E poi eh, sta diventando la telecamera già filma male. E ci facciamo queste sedie ergonomiche che hanno i braccioli che si muovono <ride> hai capito hai capito ecco qua allora siamo a 35 minuti e siamo ancora in quattro no no sono di roma italia casal palocco zio Spider spider lo sai che oggi nella live di barbara e basta mi ha insultato a gratis mannaggia la di kruger ti avevo solo chiesto perché gli avevo solo chiesto perché urlava ha fatto uno show pietoso e appunto tu gli hai chiesto perché urlava e lei ha urlato magari ancora di più diciamo che, che io non ho non ho mai eh, parlato in accento romanaccio romanesco ma a, a volte a forza di vedere eh, montalbano e poi da giovane nell'84 lessi il libro di sani gesualdi tanti libri di cultura mi devo avvicinare il microfono perché se no non registra c'è questo il libro di sani gesualdi di nino frassica e quindi se vuoi parlare bene in, in italiano per fare video in siciliano ecco devi vedere montalbano e devi soprattutto leggere lui oltre, naturalmente che eh, pino caruso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 Fatti, personaggi, date, datagrafiche, cose, oggetti, pecorelle vari e avvenimenti sono puramente veri. Iniziato a stampare il 14 aprile 1985, finito di stampare il 2 marzo 1980. All'epoca costò 15.000 lire. Magari molti di voi non lo conoscevano. Non dico a Nino Frassica, ma al libro di Sani Gesualdi. Guardate in internet indietro tutta. Per me, come attore, è meglio come attore comico quando faceva Sani Gesualdi. Adesso mi metto gli occhiali perché sono ciecato. ah sì sì sì io ho parenti di origine argentina per quello sì ma sono nato a roma sono nato il 26 gennaio 1969 26 gennaio quindi il prossimo anno farò 50 Due anni, pensate un po'. E hai capito? L'adi basta poco per innescare la Barbara, la Santa Barbara. L'adi Kruger, immaginavo si sente. Grazie. Allora, allora, allora. siamo in nove soltanto che non riesco a te li porti bene grazie però purtroppo uno sa di, di avere gli anni che ha e non ci può fare nulla allora eh, qua c'è una persona che non ho potuto fare moderatore chi è quella persona che metta un commentario Adesso no, siamo in otto e mangiamo tutti quanti un bel risotto. Poi io non ho capito perché in Italia c'è, abbiamo ancora questa discriminazione fra nord e sud, eh, polentoni, eccetera. Ormai la polenta si mangia in tutta Italia. Ciao Molly, sono contento di essere qui da lui. Grazie. Eh, io sono contento zio spiderman zio spiderman prego di di averti con me ron e wanderlust e eh, lo pure noi siamo vecchiotti ah ah ah, anche se sembra che abbiamo sempre 20 anni ma sono il doppio veramente hai ragione e io ti avrei dato come massimo vent'anni eh, non mi dire che anche eh, Freddy Kruger ce n'ha come una quarantina perché non, non può essere alla voce di un, un giovane e, e tu sembri molto giovane. Insomma, siamo della generazione che sembriamo giovani, però non dobbiamo andare eh, a evadere la quarantena perché altrimenti rimaneremo per sempre giovani nel senso che ci imbansameranno e ci faranno il funerale eh, capito perché chi muore giovane resta per sempre giovane invece dobbiamo arrivare a vecchi freddi più di 40 anni 41 novembre a ah. Zio spiderman zio spiderman anche tu del 69 di che mese sei io 26 gennaio lady kruger per i 37 41 a novembre stiamo dando i numeri stiamo dando stiamo dando di numeri hai capito e diamo i numeri allegria <ride> lady spia dice Freddy Krueger: 5.000-5.000. Io ho 51 anni, non li dimostri. Ammazza o oh. Zio Spiderman, Zio Spiderman, prego. Ma ecco poi ho sempre avuto una curiosità che non te l'ho mai chiesto, Freddy Krueger. Ma perché 5.000-5.000? Sono due numeri ben scanditi perché fosse 10.000 Ladi ti faccio fuori. <ride> Ma c'erano Scusate, ma c'erano dei rumori dalla strada. Sono di luglio, ultimo giorno. Non so se ce n'ha 30 o 31. Solo io sono 5000. Ah, ecco perché. Sì, infatti ci possono essere tanti freghi Kruger ma 5.000 5.000 nessuno quindi se ti cercano freddy krueger trovano subito il canale è una genialata perché in pratica freddy krueger eh, già commettono eh, che mettono 5.000 eh, chi altro c'è poi c'è un altro 5.000 e quindi è molto difficile che qualcuno anche di quelli che si mettono freddy krueger come nome del canale perché sono ammiratori di freddy krueger eh, è un po come dire un po come dire santen chan chi è che si mette santen chan allora se a qualcuno gli dicono eh, andate a vedere i video eh, di santen chan eh, trovano subito eh, non è come difatti io mi ho, ho inventato ho fatto ho creato per eh, i, le, i gruppi sociali Facebook, Instagram, Twitter, anche YouTube, l'hashtag Sant'Enchan. In questo modo, in questo modo, eh, basta cercare eh, in internet, addirittura nel web, hashtag Sant'Enchan e eh, trovano subito il mio contenuto. E e eh no ho fatto dei video leggendo i vangeli eretici gnostici e eh, manichei eh, eh, ap eh, apocrifi allora ci ho provato il gusto ma in realtà questa è la giacca con la quale ho fatto kung fu eh, tang long mantide religiosa quando andavo in una scuola a ostia lido dal maestro nikitas petrolias quindi questa è la giacca del completo di kung fu di Wushu kung fu tang Long, che C avevo qua un, un distintivo del kung fu poi vediamo se eh, qua ogni volta che io voglio vedere qualcosa nel browser si deve ricaricare la pagina è lento però ecco eh, vediamo un po' vi ho già dato il link della mangiatrice di pizza l'ananas poi eh, una che acquista la pace ha litigato con me perché crede di più a lei vediamo un po se trovo il canale del mio maestro mi... vediamo un po di quello che è stato il mio maestro ecco qua è così poi un canale che mi sembra che non fa video da, da otto anni una cosa del genere Fatti, da otto anni che non fa video speriamo non gli sia successo qualcosa uno o due anni fa gli è morto il padre ecco qua la scuola nella quale io andavo a fare eh, kung fu a ostia questo è il canale ufficiale soltanto che gli ultimi video vediamo la playlist questo canale non ha playlist vediamo un po gli allenamenti di Kung Fu toa, ecco qua i, i movimenti basici del Kung fu del Tang Long a ah no, non con fu toa perdone del tang Long Fusci Kung fu cioè Tang Long manti di religiosa, Huxi tigre. Ecco qua questo è un video. Andate a guardare. buonasera a tutti come va e buon eh, fine settimana maker maniac dai eh, ci stiamo sponsorizzando fra amici siamo arrivati a un totale a un massimo di 10 o 12 e adesso siamo in 5 almeno quello che segnala qua e ho 8 like grazie per i like ti ho fatto ehm, moderatore della chat carissimo carissimo maker maniac dai dia non so come si pronuncia e buonasera buonasera e buon fine settimana io massimo io massimo farò altri dieci minuti e poi e poi dovrò dovrò schiodare mi dispiace soprattutto quando entra gente che non sta bene insomma ma magna maker maniaca di sì si pronuncia dai di di di maker maniac di allora caro maker maniac ti ho fatto moderatore della chat per una semplice ragione puoi mettere il link dei tuoi video del tuo canale di quello che vuoi come faccio io bene sì solo di allora maker maniac eh, approfitta che sei moderatore anche te della chat e, e pubblica qualcosa qualche tuo video il tuo canale in modo che quelli che vedranno poi eh, la live offline cioè come video normale io poi lo dovrò editare questo video magari domani potranno guardare nella chat che tu hai messo eh, non so il link di un tuo video che vuoi fare vedere perché questa live è un'imitazione della live di che ha fatto oggi il nostro amico Giuseppe Flaco Montefiore che qua io metto il link titolo e link ecco Ta da come potete vedere e quindi io ci ho partecipato è stata bellissima come live e, e saluto metto like a tutti gli amici che hanno partecipato metto like ai commentari degli amici ce ne sono stati adesso tanti commentari un ora fa insomma sono entrati in 15 a commentare e hanno visto quella la, la, la live trasmessa 97 minuti fa ha fatto 237 visualizzazioni la live di giuseppe flaco qua vi lascio Adesso siamo calati a 2-3 spettatori. Se arriviamo a uno dovrò tagliare perché io anche ho cose da fare. E... e voglio andare a dormire presto. Quindi, come dire, già esco fuori da Instagram. Mi raccomando, il mio. Instagram quello per comunicazioni private c'è anche telegram ma cercatemi come sant'enchan ma come sant'enchan cercatemi in Instagram in Facebook in Twitter soprattutto le visualizzazioni vengono conteggiate bene ehm caro Maker Maniac di se vuoi mettere un link qua io adesso esco fuori da da instagram che già spardeman spardeman mi ha chiesto l'amicizia e glielo concessa Comunque guardate i miei video di TikTok, Instagram, cioè tutte le reti possibili e immaginabili. WordPress. Adesso sono uscito da Instagram, già non sto più dentro Facebook. Ah, bene. Eh, che cosa hai messo? Mi sono perso qualcosa, ogni tanto mi perdo. A, a tempo perso, sì. Tadan, il libro di Sani Gesualdi. Ah, adesso siamo in sette. Mi sa che non chiudi più. Ah, ah, ah, ok. No, perché io ho fatto dei... A parte che questo è il mio vestito, la mia giacca di fare kung fu. Perché io da giovane a Ostia, a Ostia Lido, andavo nel, nel ginnasio del maestro Nikitas Petrolias, che ha fatto... Ecco qua, un momento che mi si è impazzito il brown swear qua potete vedere una dimostrazione di kung fu toa no con fu toa perdon tang long hushii kung fu tang long e, ecco qua ci sono però un canale che è nativo da otto anni speriamo che non gli sia successo nulla al maestro perché sta più su facebook parli come un santo padre ma che maniac figliuolo che dio ti benedica comunque eh, a parte essere questo il vestito da kung Fu, ho fatto una serie di video dove precisamente parlavo eh, sì di cristianesimo ma di eh, eh, gnosticismo catari e eh, eresie eh, la bibbia gnostica eh, gli evangeli gnostici gli, eva gli, gli evangeli eretici vediamo se riesco a trovare qualcosa gli evangeli eh, apocrifi e quindi facevo delle parodie basta che cercate Reverendo Sant'Enciano queste cose qua vediamo un po'. Eh, dovreste guardare nella playlist, però... per esempio. questo video qua comunque voi cercate voi cercate in, in internet nel mio nella mia lista di riproduzione la mia lista di riproduzione e questa qua chiudiamo una, un po di pagine che non scorre bene ne ho fatto eh, un mucchio di un mucchio di eh, per esempio quest'altra live per esempio ecco questo qua L'ho pensato sempre pure io ma quanti kruger ci sono ecco qua guardatevi questo questo video che vi metto questo video che vi ho messo qua zio spiderman zio spiderman prego l'aspetto da me se le fa piacere sì prima di dormire eh, a mezzanotte vendrò da te e guardatevi questo ultimo link che ho messo se potete allora vediamo una ora sono da una ora eh... la lista di produ produzione questa che io vi consiglio di guardare poi cercate di guardare anche i miei video più vecchi come consiglio qua che poi adesso chiudo questo blocco note che tanto no, vediamo ecco qua come vedete anche se il mio canale anche se sul mio canale non trovate nuovi video commentate tutti i miei vecchi video che io ricambio ugualmente e poi eh, c'è anche questo il ponte di ferragosto ho fatto tanti video quelli più divertenti più sagaci dal 2013 al 2015 16 ne ho fatti tantissimi poi ho rallentato un po quindi andate a guardarvi anche i, i video dei miei primi anni non soltanto gli ultimi Ah, bene adesso devo guardare fra gli, gli vediamo se ci sono dei commenti no niente niente Non riesco a trovare uno che mi aveva detto che mi ha commentato anni fa. Ecco Freddy krueger ti ho trovato. E... Qua che mi si aprono finestre dal, dal nulla. Io voglio selezionare il testo. Ecco che rispondo a Freddy Kruber che ha fatto una bella parodia di un mio video, che lo ringrazio tantissimo. Adesso gli scrivo. Grazie carissimo. Freddy Kruger e buon fine settimana. Vediamo se così va. Ecco qua in Neretto. Ecco qua. Se vuoi continuare a fare parodie eh, sui miei video saranno sempre benvenute e adesso andiamo in eh, dashboard dashboard vado in diretta nella dashboard non si vedrà la dashboard ma vado in dashboard perché vado a iscritti visualizza tutto visualizzo proprio tutto e quindi metto 50 ultimi 90 giorni no ultimi 360 giorni e si vede che tarda a comunicare a comunicare l'iscrizione cari amici tarda tarda a comunicare l'iscrizione youtube tarda moltissimo adesso mi dovete scusare perché il mio cane sta abbagliando sta succedendo qualcosa fuori Torno subito! Eccovi, siete in tre siete rimasti i tre fedeli? Sto arrivando date e sono dovuto andare. Il mio cane, è voluto uscire in giardino e io sono passato dall'avere eh, otto persone che mi seguivano averne tre mi scuso con tutti coloro che se ne sono andati perché me ne ero andato pure io eh, quindi hanno seguito il mio esempio e mi scuso con tutti loro che coloro che invece sono rimasti e eh, sono rimasti scocciati magari con il cellulare attaccati al cellulare aspettando che io ritornassi ma i cani hanno le loro necessità e purtroppo è così che ci possiamo fare infatti se volete guardare i miei cani io qua vi consiglio di guardare eh, una eh, vediamo eh, se riesco a trovare la, la lista perché ecco qua la lista completa visualizza la lista completa eh, tro troverete troverete eh, la lista de dei miei animali domestici eh, ecco qua e quindi abbiamo recuperato visuals sono contento siamo passati di nuovo alle 5.000 alle sì, 5.000 collegati sarebbe un evento epocale sarei io come ti di e pai non so come si pronuncia però guardate la lista dei miei animaletti e vediamo se vi piacciono e quindi io qua visualizzo di nuovo gli iscritti ultimi 90 giorni eh, 50 alla volta purtroppo ah, ecco eh, vediamo un po ecco veronica e maria mi iscrivo a veronica e maria Vediamo un po' che ecco qua c'è un altro Rita Galli. Mi scrivo a Rita Galli. Eh, vediamo un po'. Vediamo dall'inizio. Magari me l'ho saltato qualcuno all'inizio. All'inizio. No, fra i primi 50 no. Sono Veronica Maria e Rita Galli. Ho trovato perché YouTube ti manda le segnalazioni così no e poi vediamo un po' Sara Capozzella che io ogni tanto vado a guardare gli iscritti, questi sono gli iscritti degli ultimi 90 giorni. Sara Capozzella, Saru Lama, Shova Lazmi Lama. È veramente di dove non lo so, vediamo eh, qua. per saltare fuori il suo canale ecco qua sì eh, ho perso l'anima perché veramente eh, un nome così veramente ho messo il link della nostra amica che si è iscritta nella nostra community sant'inchan eh, saru lama shova lazmi lame tutto questo per dirvi un'unica cosa quindi iscrivetevi pure se volete al suo canale di eh, che si chiama così ma leggerete questo quando andrete a guardare il contenuto Sharu Lama Showa lazmi Lama. Questo canale non ha video, capito? A me si scrivono persone che non hanno video. Io mi voglio riscrivere per guardargli i loro video e va vabbè. Eh, mi seguono anche quelli che non hanno video, e vediamo un po': qua. E se c'è un'altra persona un no sono arrivato al limite 110 ho avuto 116 iscritti negli ultimi 90 giorni ma nell'intera durata allora 1 2 non sembra che ho avuto molte più iscrizioni perché io già mi ero iscritto a molti canali ultimamente 3 e quindi 6 agosto 2020 eh, 17 agosto 19 e quindi sto andando molto indietro nel tempo 251 300 di molti, 6 agosto 2020. E come qua li mette in ordine? 7 aprile 2019, 16 agosto 2020: insomma, tutto un casino. E, beh, ma io ecco, mi sono iscritto agli ultimi, agli ultimi 90 giorni che si sono iscritti e, e già avevo, mi ero iscritto quindi basta così ho controllato controllato che che veramente vediamo un po quindi eh, commenti vediamo commenti se c'è qualche commentino io intanto allungo il video perché in questo modo possiate anche tra di voi conoscervi scambiarvi il link che il pro andoco hello che il pro andoco yes a bad connection bad lightning bad hold camera i have a webcam cam that is uh, of the year 1999 I do first to do it's a logitech My webcam, it's a Logitech nineteen ninety nine. Logitech. So, the image is very bad and. Um, It's not about connection, it's about, uh, about the leak cleaning, but the webcam. salviamo questa live ecco qua e poi Vediamo un po'. un'operazione che mi dovrebbe venire questa qua. Voglio mettere in community. Qualcosa non funziona? Qualcosa non funziona? E ecco, quale funziona? qua perché voglio che arrivi la notificazione che adesso c'è una live nel community quindi eh, chi mi segue in community Ecco, chi mi segue dalla community riceve questa segnalazione che c'è la, la live in corso comunque incredibile siamo a, a 3000 a tre spettatori ma ho avuto un promedio di 12 e ho fatto un'ora e 26 minuti poi youtube dovrà avere tutto il tempo di editare la live c'è chi mi dice che c'è una connessione cattiva, gli credo perché la camera filma quello che filma. E comunque, ho fatto un'ora e 27. E questo che significa? Che stiamo in pratica a eh, meno di un quarto d'ora dalla mezzanotte. Molti di voi si saranno scocciati. E io quindi, prima di scocciare molti di voi, vi saluto. Tanto un quarto d'ora in più così non, non cambia nulla. Ciao, hill, eh, goodbye. Ronney Vandarust. Eh, have a good weekend. Ciao Freddy Krueger 5000 5000. Buon weekend. Adesso siete in quattro. Mi dispiace lasciarvi. Lo sto dicendo ormai da tanto tempo, poi non apporto argomenti nuovi. Io ultimamente stavo facendo un video già ogni 14-15 giorni. Per avere un discreto numero di visualizzazioni, eh, come si può vedere, eh, mi si aprono altre finestre. Come si può vedere dalla dashboard, che hanno, ho avuto 186 visualizzazioni nel mio ultimo video, che lo feci appunto sei giorni fa. Poi, se andiamo a vedere in video, andiamo a vedere in video, il penultimo video l'ho fatto il 21 luglio e c'ha 378 visualizzazioni. Il terzultimo video l'ho fatto l'11 luglio, quindi c'è eh, e c'è 240 visualizzazioni. Come si vede, più si distanziano i video l'uno dall'altro, più visualizzazioni ci hanno. Adesso però vi devo lasciare qua mi si è incasinato tutto Vi volevo cercatemi in Social Blade, qua Blade. Arrivederci. Ciao.